in paesi extraeuropei, in Alabama in cui ha costruito un impianto siderurgico su delle valuti e non è una botta sprofonda veramente, quindi l'hanno venduta ad Asilo Mittal per una cifra di un miliardo e il costo era di circa 10 miliardi, solo lì hanno perso 9 miliardi, aveva deciso di non occuparsi più di acciaio,